Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sopra una regina, te mi affido affinché guidi i miei passi. Nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio. Mamma Santa, a te mi affido perché durante questa meditazione tu mi faccio comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tu, Jesus Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus Non che in mortis nostre, Amen Dal Libro di Cielo, volume 20, 31 22 gennaio 1933, come Gesù non vuole fare i conti con la creatura. Il giardiniere celeste, la volontà umana, campo di Gesù, dote e corredo che Dio dà alla creatura. Stavo pensando al volere divino e mille pensieri si affollavano nella mia mente, E dicevo tra me, ma perché Gesù ama tanto di volere la mia volontà? Se ama di darmi la sua, io vado in guadagno. Avere una volontà divina è il mio potere. Posseggo tutto, racchiudo tutto, anche lo stesso Dio. Ma volere lui la mia, niente meno per scambio della sua, c'è più da stupire. Ma che cosa gli potrà giovare, essergli di utile una volontà così debole e insignificante, che sa produrre più male che bene? Ah, si vede che Gesù non se ne intende di conti. Né sa dare, o meglio, non vuol dare il giusto lavoro, il giusto valore a quello che dà, al ricambio che riceve. Purché ottenga il suo intento, non ci bada se ottiene poco o nulla al confronto del molto che ha dato. Però qui si vede che l'amore suo è vero amore, perché è disinteressato. Ma mentre la mia mente spropositava, il mio dolcissimo Gesù si faceva vedere che stava tutto attento ad ascoltare i miei propositi e tutto compiacendosi mi ha detto. La figlia mia benedetta, se volessi fare i conti, alla creatura non avrei mai nulla da dare, perché prima che ciò che essa mi può dare tutto è stato dato da me, ed è stato dato a lei da me, e quindi dandomi non mi dà altro che il mio, e perciò il mio amore mi fa mettere sempre da parte i conti, fare i conti con le creature sarebbe inceppare il mio amore e fargli perdere la libertà di fargli dare ciò che vuol dare alla creatura, e si troverebbe a disagio. Oltre a ciò, per darti la mia divina volontà, è necessario che tu dia la tua, ah perché due volontà non possono regnare dentro un cuore, si farebbero guerra a vicenda e la tua sarebbe d'ostacolo alla mia e quindi la mia non sarebbe libera di fare ciò che vuole ed io per rendere libera la mia con tante insistenze ti chiedo la tua ma ciò non è tutto ancora. Tu devi sapere che la tua volontà stando in te è debole, insignificante, ma come giunge nelle mie mani creatrici e trasformatrici? Cambia aspetto? Io la rendo potente, la vivifico e racchiudo in essa il valore produttore del bene. Ed io me ne servo per non stare nozze e facendomi celeste giardiniere, lavoro in questo campo della tua volontà e ne faccio un bel prato fiorito ed un giardino di mie delizie. Sicché ciò che nelle tue mani è insignificante, forse anche dannoso, nelle mie cambia natura e mi serve per divertirmi e tenere un po' di terra a mia disposizione per formare le più belle fioriture. E poi per poter dare io voglio il piccolo, il significante. Anche come pretesto per poter dare il grande così dire, mi ha dato e ho dato. È vero che mi ha dato il piccolo, ma quello teneva. Espogliandosi anche del piccolo, per me è il dono più grande. Ed affidando il piccolo all'esuberanza all del mio amore, supplisco a ciò che manca alla creatura. Dopo di ciò. Continuavo a pensare alla Divina Volontà e mentre cercavo di seguire i suoi atti, il mio amato Gesù mi ha detto Figlia mia Benedetta, tu devi sapere che come tu cerchi di seguire gli atti della mia Divina Volontà, tu mi metti in via di essa. Ed il mio Fiat ti viene incontro per riceverti, per porgerti i suoi atti, affinché li faccia uno con i tuoi, ed io ricevo le dolci sorprese delle tue attenzioni, l'incanto del tuo amore. E io non ti perdo mai di vista. Ed assisto alle scene più commoventi: del tuo nulla nel tutto, del tuo piccolo essere nel grande, del finito nell'infinito, per un alternarsi a vicenda tra Dio e la creatura, ed in questo alterco, l'uno si sviscera nell'altro, di puro amore. Ora tu devi sapere che quando mettiamo fuori alla luce del giorno la creatura, noi le diamo la dote, il corredo delle nostre particelle divine. La dote è nostra volontà, ne mettiamo un limite, anzi le diamo la libertà di aumentare la sua dote. Ora gli atti che fai nella nostra volontà sono nuove proprietà che acquisti oltre a quelle che ti ha dato il tuo creatore, e noi nell'enfasi dell'amore le ne diciamo. Quanti più atti farai nel nostro volere, tanto più campo divino ti daremo. Per darti il posto dove mettere i tuoi atti, così tu lavorerai nel nostro campo celeste. E noi ti daremo quanto più campo vuoi, basta che non lo tieni vuoto e sia attenta a metterlo in traffico. Anzi, avremo il gran contento di vedere le tue proprietà più estese. Noi facciamo come un padre quando dà la sua dote al figlio. Questo figlio lavora, si sacrifica tanto in modo che aumenta la sua dote, stende di più le sue proprietà, ed il padre gode più che se fossero sue le proprietà e le fortuna del figlio. Così facciamo noi, anzi di più. Quando la vediamo tutta attenzione, pronta a qualunque sacrificio, noi non la lasciamo sola, ma lavoriamo insieme. Le prestiamo tutto ciò che occorre, volontà, santità, atti nostri, tutto, per avere il contento di vedere posseditrice di molte proprietà, la figlia nostra. Bene amici, anche oggi cominciamo la nostra meditazione seguendo le tracce che il Signore dà in questo scritto del 22 gennaio del 1933. e la prima parte di questa meditazione è abbastanza graziosa, oserei dire quasi un po' ironica atta a suscitare qualche santo sorriso diciamo così perché comincia dicendo che dove lui praticamente dice a Gesù che non è buono a fare i conti sono proprio in, in due parole poi si corregge e dice non è che non è buono non è che non vuole fare bene i conti perché si chiede quello che credo più o meno spero anche tutti almeno qualche volta nella vita ci siamo chiesti signora mia ma tu sei il tutto tu sei l'immenso tu sei l'eterno tu sei perfettamente felice in te stesso non c'è bisogno di niente e di nessuno e questa è la pura verità ma io raccolgo tutto quello che, che, che, che tu mi doni adesso stupito di tutto quanto l'interesse che hai per me, per carità, ma che ci fai? E quindi lì si dice, ma che ci fai tu con una volontà come la mia, così debole e insignificante, che sa produrre più male che bene, attenzione, ne siamo persuasi profondamente di questo, io spero di sì, amici. Anche qui mi piace ritornare a San Luigi Monfortano quando spiegando la consacrazione dice che noi amici non siamo capaci da noi stessi di compiere nessuna opera utile alla salvezza. Noi possiamo metterci tutta la buona volontà di questo mondo, possiamo fare le opere umanamente più belle, più, più, più oneste, più, più, più buone, più, più apparentemente meritorie ma per esempio senza la grazia di Dio e tra l'altro senza una grossa purificazione delle nostre intenzioni, quelle cose davanti a Dio valgono poco o addirittura niente. Quindi spero tanto, questa è una delle prime cose perché questa è una caratteristica intrinseca e fondamentale di quella che in ascetica si chiama l'umiltà del cuore, io spero che qui siamo rienti tut tutti quanti e attenzione anche questa è una cosa da, da verificare davanti a Dio, non davanti agli uomini perché davanti agli uomini siamo tutti bravi a dire che ah io sono un disastro totale ah io sono un gran peccatore ah io non ne faccio una dritta sì con la sottile speranza di chi ti ascolta dice ma no <ride> scherzando sei tanto bravo sei, sei tanto. come non ne fai una dritta ne fai tante dritte dalla mattina alla sera quindi quando l'umiltà trova questo campo di applicazione, mm, questo non è un gran campo, non è un buon campo di applicazione, ahimè, perché è un campo pericoloso, perché è un campo dove l'umiltà può travestirsi in maniera raffinata da superbia, ahimè. Mi atteggio da umile perché gli altri mi dicano che sono bravo, bello, santo, eccetera, eccetera. E chiaramente così non ci siamo. Questa cosa va fatta davanti a Dio. Nel segreto, ieri chi di noi è stata alla Santa Messa delle, delle, delle Ceneri, l'avrà sentito risuonare come una santa Nenia, no? come un martello da Gesù nel Vangelo, nel segreto, nel segreto. Prega il Padre tuo nel segreto, la tua elemosina resti segreta, il tuo digiuno resti segreto, anzi fuori faresti bene a fare un po' l'attore, quindi a caricare un pochino i gesti, perché le persone non soltanto non si accorgano del digiuno, ma non gli passa manco per passare per l'anticamera del cervello che tu stai digiunando, perché sei tutto bello, con la faccia pulita. Eh, unto con gli oli come si faceva nei tempi eh, i, i capelli profumati quindi ah, addirittura l'impressione quasi, eh, quasi quasi ovviamente eh, non, realmente di, eh, di quasi scadere nella vanità di, uno, di un eccessivo culto al tuo corpo no tanto è importante che nessuno si accorga eh, e questo perché Gesù lo spiega, se se ne accorge qualcuno hai già ricevuto la tua ricompensa. Credo che tante volte ho avuto modo, abbiamo avuto modo, incontrando anche brani simili, analoghi, di evidenziare che la vita nella Divina Volontà è una vita in cui si vive H24 nella sua forma più matura, ma quantomeno... I progressivamente in, in maniera sempre più frequente ed intensa, alla presenza di Dio. San Luigi Maria Monfort, grande San Luigi Maria Monfort, quando parla della Madonna, e quindi qua spiega l'importanza della consacrazione totus tus per diventare come lei fondamentalmente, dice che lei, se fosse dipeso da lei, lei sarebbe sparita, lei voleva che nemmeno il mondo sapesse che lei esistesse sparire da tutti per essere conosciuto da Dio solo proviamo a pensarci a questa cosa qui tu te la sentiresti mettiti davanti al Signore chiunque tu sia qualunque sia il tuo stato di vita c'è il marito, c'è la moglie, c'è i figli se tu conoscessi con certezza ammettiamo che lo potessi fare che Dio vuole che tu molli tutto e ti avventuri in una vita da sola con il solo tu e lui e basta che pensi che faresti quanto della nostra giornata sono azioni compiute sotto gli occhi di dio solo no davanti a lui per piacere a lui per far contento lui per compiacere Lui, per amare Lui. Quanto c'è? È molto importante che nella meditazione noi ce lo chiediamo questa cosa qui. Eh. Perché, come ho detto tante volte, cioè, il rapporto che Gesù vuole avere con noi è un rapporto di amore reciproco. Do reciproco. Ut des, ci dà ma desidera, ed è questo il punto perché lui si dice ma che ci fai con una volontà come la mia che non ne fa una dritta, più male che bene, e scherza dice ma Gesù non se ne intende di conti, eh. Cioè, ci va a dare una volontà divina che è una bomba cioè non ci sono espressioni per, per esprimere la volontà divina, la bomba atomica, la bomba nucleare, ma io delle volte mi sento veramente che eh, non ci sono vocaboli per esprimere, cioè la potenza, l'immensità, la grandezza della, della volontà divina, la sua santità assoluta, l'amore assoluto che porta, cioè non esistono, credo, parole, almeno io non le trovo, se qualcuno le trova mi faccio una mail per per poterla descrivere, lodare, adorare, non c'è. è e per darci la uora la nostra, o in cambio la nostra, mamma mia, eh! Sarebbe come se uno, cioè che ne so, vendesse eh, un jet privato, un mio amico che fa il pilota di aereo una volta mi ha, ha, ha detto quanto costa un jet privato. Molto più di quanto pensassi. Io pensavo che con un milione o due milioni di euro dovete la cavassi. ho detto, ma che scherza, padre! Molto di più! <ride> Immagina che tu ti vai a comprare un jet privato e lo paghi due euro. Ci ma compra tutti, no? Io me lo compro se costa due euro. Eh. Poi non lo so se qualcuno si scandalizza e comprate va sul jet privato. Però poi gli dico, guarda che l'ho comprato a 2 euro. Eh, quindi non, non, non ti scandalizzare. Beh. Ma. Questa immagine, che è un'immagine che ogni tanto dobbiamo usare, l'immagine umana, del resto lo faceva anche Gesù, con le parabole adeguate alla, alla mentalità del suo tempo. no? Noi purtroppo, se si metto a parlare adesso dei campi, dei, dei semi e di pecore, non mi capisco nemmeno da solo, perché io a volte faccio fatica, facevo fatica a, a capire le parabole evangeliche, perché eh, io una pecora l'avrò vista quattro volte in tutta la vita, eh, dice, si potresti dire a questo Gelso? Io un Gelso fino a qualche anno fa non l'avevo mai visto. Sapevo manco come era fatto. Non avevo riminiscenze da libri di Biologia. o un cedro del Libano. Nella Sacra Scrittura. Chi ha mai visto un cedro del Libano? Cioè, se si capisce. Quindi Gesù faceva chiaramente. Le, usava le immagini, anche la saga Scrittura, le, le metafore, le similitudini adatte alla mentalità del tempo. Oggi si attapperà gli occhi, il nostro signore, <ride> cioè, credo che si capisca, insomma, che cosa significa comprare un piper per 2 euro, no? Eh, però non rende l'idea, e cioè, ancora sì, siamo molto al, al, al di sotto, forse magari un piper due, per 2 centesimi, che uno farebbe magari pure fatica a trovare, sta, sta, per un centesimo facciamo, dai, la monetina di rame è più piccola che esiste, ti danno un piper, eh, Bah. io non so che cosa sta pensando il nostro signore adesso no? forse questa, questa immagine molto lontanamente rende un po' la proporzione dello, dello scambio no ho oh, un Piper di quelli belli eh? extra lusso quindi con dentro i sedili in pelle con, con, con un pilota bravissimo quindi con tutti quanti i comfort, le aree condizionate, il frigo barra eh, che ne so, il bagno tutto, tutto, tutto sciccoso, eh, eh, i, i, i tavolini che si aprono, il frigo bar con tutti quante le bevande, col, col, col whisky, col cognac, con, eh, col, col, col, con la mano, con tutto, tutto, tutto quello che vuoi, d'accordo? Immaginatelo come, come ti pare, con tutti quanti i giocattoli, i balocchi, gli accessori che ti pare. Eh, più o meno abbiamo fatto un'immagine e lui si dice: Ma che cioè? non no, no sai fare i conti, insomma, no, perché, eh, perché la sproporzione è immensa. E allora Gesù dice, ma certo che non so fare i conti, perché se dovessi fare i conti, qua abbiamo un bello che è finito, non è che dice, ma se, sì, è la verità, Gesù non fa conti, perché se dovesse fare i conti, io alla creatura non potrei dare mai nulla perché, cioè, dice, voglio vedere cosa mi dà la creatura perché gli posso dare qualcosa, ma che cosa gli diamo noi? Ah, adesso è cominciata la Guaresima, dice, oh, ho fatto un grande programma, male, faccio tanti digiuni, faccio tante penitenze, faccio tante preghiere. Figlio mio, non te voglio smontare, eh, falli per carità, eh. <ride> Ho fatto pure io il programma, quindi facciamo tutti quanti, ma che gli dai al Signore? Pensaci bene. Dagliele le cose che hai detto eh. Ma tu quelle cose gliele dai. Perché lui ti mette in condizione di darle. Perché se, se ti viene a mancare la, la salute, tu il giorno non lo puoi fare. Tanto per dirne una. Se ti viene a mancare la lucidità mentale, ti viene la meningite. Beh, non a nessuno. Ma che preghi? Capisci niente quando, quando preghi, non sai neanche che. che... Focalizzare il fatto di che cosa sia pregare, no? Cioè, noi abbiamo ricevuto tutto quanto da Dio: l'essere, la conservazione dell'essere, tutti quanti le grazie, i doni, tutto. Quindi, già stiamo con un debito pff, stratosferico, semplicemente rimanendo sul piano della creazione. E, della, e ancora di più se ci aggiungiamo la vita della grazia ordinaria. Ma quindi, che cosa diamo al Signore? Di nostro niente, c'è stata soltanto una piccola cosa che è nostra, solo una, ed è quella che lui cerca, perché quella, pur dipendendo certamente dall'atto creativo del Signore e, e, e dal fatto che Lui mi ha creato come essere umano, non come animale, io sono una volontà libera, è l'unica cosa, diciamo così, che o rimanendo dentro la dipendenza dall'atto creativo di Dio, per cui niente è strettamente parlando nostro, però la volontà quella è mia. Perché io posso fare questo, posso fare quest'altro, posso fare quest'altro ancora, avendo, come dire, entro certi limiti un, un pieno dominio. Certo, se, se, se metti in testa, voglio andare a farmi un giro su Marte alla velocità della luce, questo te lo scotti, non è alla portata della tua volontà ma voglio andarmi a fare una passeggiata al mare, sì, puoi farlo, voglio andare al cinema, sì, puoi farlo, voglio andare a teatro, sì, puoi farlo, voglio andare a mangiare una pizza, sì, puoi farlo, voglio andare in chiesa, sì, puoi farlo, Quindi, voglio uscire con un amico, sì, puoi farlo. Quindi. La nostra volontà, tutti quanti sappiamo che è debole e insignificante, specialmente quando quando ci parla di orientarle verso, verso le opere buone, verso le opere sante, no? tutti facciamo esperienza, come San Paolo scrive nella lettera dei Romani, che tante volte vorremmo fare tanto bene, e poi all'atto pratico facciamo esattamente il contrario di quello che avremmo tanto desiderato, dice che brutta situazione, non faccio il bene che voglio, ma faccio il male che non voglio, chi mi libererà? Gesù so scrive San Paolo, eh? capitolo 8 della lettera dei Romani, però, dice Gesù, mettiamoci un punto, io questa volontà la voglio. Ah, io la voglio. Perché tu mi devi dividerai la mia? Perché due volontà dentro una persona non ci possono stare: due distinte, ce ne deve essere una. È chiaro, anche questa è un'immagine: attenzione, attenderla bene. Non è che la nostra volontà umana non c'è più, no, ma si, si realizza come ben sappiamo dagli scritti quella che si chiama la fusione. Quindi, la fusione: se io prendo due anelli eh, e voglio farne uno solo, quei due anelli eh, vanno dentro lo strumento dove si effettua la, la fusione come due entità separate. Io voglio fonderli e fare un anello nuovo, dove c'è però eh, la sostanza di entrambi gli anelli, ma ce n'è uno solo che muove. Non... Questa è un'altra immagine che a mio avviso rende un pochino la fusione, per questo che si parla di fusione. No? la fusione nella divina volontà che sarà fondersi eh, capiamo no? significa non è che la sostanza di ciò che è stato fuso si perde no ma si, si fonde forma una lega, forma una cosa sola con ciò con cui si fonde e questo, è, cioè, questo è, è una cosa grossa è una cosa piccola per poter dare aggiunge Gesù io voglio il piccolo l'insignificante il nostro piccolo è il nostro tutto Gesù vuole tutto da noi ma noi non abbiamo quasi niente Ci fa niente mi ha dato il piccolo quello c'aveva noi mica siamo come lui, mica possiamo dare a lui quello che, che a competere con quello che ha lui, no? Io mica gli posso donare le, le nebulose al nostro Signore o, o, o gli asteroidi o gli spazi astrali. Se non avessi visto qualche documentario non saprei neanche che esistano queste cose qui, se avessi letto, se non hai studiato qualche libro di astronomia, no? Gli posso dare quel poco che ho. e quello Gesù lo vuole. Ed ecco quello che fa i miracoli. Bellissimo quell'espressione non ti perdo mai di vista. Guardate che Dio veramente non ci perde mai di vista. Eh? Noi non ci pensiamo, ma Dio non ci perde mai di vista. Mai. E perché non ci perde mai di vista perché desidererebbe vedere anche noi quelle scene commoventi, così le chiama, del nulla nel tutto, del piccolo tuo essere nel grande, con la G maiuscola, nel fini, del finito nell'infinito con la I maiuscola, per un'alternarsi a vicenda fra Dio e la creatura. In questo alterco, l'uno si sviscera, attenzione nell'altro, di puro amore. Quindi vediamo che qui Gesù, come sovente, fa cambia l'ordine dei fattori, cambia le immagini, cambia le similitudini, ma alla fine se va sempre a parà, così dicono a Roma e pure a Napoli, se va sempre a parà nella stessa direzione, perché tutto il discorso para nella, nella, nella reciprocità del rapporto d'amore tra Dio e la creatura. Gesù cerca un alter ego, una persona che accolga e ricambi l'amore che Lui ha. E la quinta essenza della vita nella Divina Volontà consiste in questo. Movimento di accoglienza e di ricambio dell'amore infinito che Gesù ha per noi. Nella conclusione Gesù... Eh, ferma, applica, diciamo così, alla divina volontà un principio ascetico fondamentale, questo dobbiamo impararlo, no? Eh, come si cresce nella santità? Cioè, voglio diventare più santo, che devo fare? Una cosa molto facile, devi fare ogni giorno dei nuovi atti delle varie virtù cristiane, atti di carità, atti di speranza, atti di fede, atti di di penitenza, di, di umiltà, eh, di temperanza, di sobrietà, di prudenza, di giustizia verso Dio, verso te stesso, verso il prossimo. Più ne fai e più il santo diventi. Il santo è, un, è uno che continuamente cresce in grazia e in santità perché compie gli atti delle virtù cristiane. Tutto qua non è che ci sta... E come cresce la presenza e la percezione della vita della divina volontà in noi? quanti maggiori sono gli atti che si fanno nella divina volontà. Questo è il principio ascetico generale. Gesù dice, quanti più atti farai nel nostro volere, sto citando, tanto più campo divino ti daremo per darti il posto dove mettere i tuoi atti. E così tu lavorerai nel nostro campo celeste. Dice questo figlio si sacrifica, tanto lavora, aumenta la sua dote e il padre gode, perché è un figlio che, che opera in questo modo, ah, gli darà grandi cose. Gesù spiega ad una persona che fa questo, quando la vediamo con tutta attenzione, pronta a qualunque, qualunque sacrificio, c'è la bellissima canzone di Deborah Pezzani, no? Irri. a costo di qualunque sacrificio, ce lo siamo detti infinite volte, qualunque cosa, qualunque cosa, io se posso dare un consiglio, fatelo spesso l'esercizio del qualunque cosa, Li metti davanti al Signore e cominci a pensare alle cose che, dici, mamma mia, se il Signore mi chiedesse questa cosa sarebbe un problema, ecco, tu ci pensi, è proprio quella cosa che sarebbe un problema, gli dice il Signore, bene signore mio, se tu questa me la chiedi se io conoscessi con certezza che tu questa me la chiedi io ti dico Fiat fin da ora E non te lo dico per scherzo e se poi me la chiedi sul serio Fiat rimane Fiat eh. prova a fare questo dopo vedrai che succede ha un figlio che lavora tanto si sacrifica tanto, sacrifica tanto. E quindi, che succede? Se fai questo, torni Gesù. Ah, se qualcuno fa questo, noi non la lasciamo sola, lavoriamo insieme e le prestiamo tutto ciò che le occorre: volontà, santità, atti nostri, tutto. come diceva il Cardinal Petrocchi, un antico monaco del deserto, diceva, o conosceva la divina volontà, eh, questa frase, se tu fai la volontà di Dio, Dio farà la tua, ce l'ha detto Gesù nei giorni scorsi, se a risentire le, le meditazioni, tu mettiti in queste condizioni reali, dopodiché Dio fa tutto quello che vuoi tu, accontente a seconda tutti quanti i tuoi sani, buoni e belli desideri, prova, fino a lasciarti a bocca aperta, dire ma è possibile che accontenti anche questo de desiderio che mi sembra così feriale, come dire, così materiale a volte, terreno? Prova! Di coincidenze, o meglio coincidenze, forse, eh, ma quando uno comincia ad averne una rassegna non indifferente di cose di questo genere, è... Eh. parlare ancora di coincidenze o fare finta di non vederle, sarebbe un insulto all'umana intelligenza, noi sappiamo bene che l'umana intelligenza non deve essere mai insultata, deve essere adoperata, non insultata. Ecco, Eccomi, meditiamo con attenzione queste belle cose. Grazie anche oggi Signore Gesù di tutto quello che ci dice e che ci racconti e che ci spieghi. Oggi ci hai fatto vedere quanto brami e quanto ami, l'offerta della nostra pur piccola e significante volontà, piccola e insignificante, ma l'unica cosa che realmente abbiamo visto è, è nostra, il principio del nostro autodeterminarci e, e quindi la nostra sorte temporale ed eterna. Questo è un ottimo tempo in cui rinnovarti il dono perfetto della nostra volontà e il nostro dire in anticipo fiat da tutto ciò che tu disporrai per noi e nella nostra esistenza. Nella Divina Volontà nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti,